E grazie anche a Pippo che fosse un uomo coraggioso, l'avevo già capito quando si era messo una cravatta viola durante il dibattito a Sky <ride> e che abbia la voglia di organizzare, di venire in piazza, rende ancora più giusta la percezione del coraggio e spero che di questo coraggio qui ne parleremo ancora. Pippo. Non era viola la cravatta, cioè, lo voglio dire soprattutto a Michele Serra che poi ha votato Renzi. La cravatta era rossa con dei piccoli inserti blu, che l'effetto viola. No, lo dico perché, capite, è fondamentale la cravatta. Parliamo solo di quello nella politica italiana. Non certo Marcella Volpe che ringrazierei con un applauso ancora perché ci accompagna con professionalità pari solo alla sua grande disponibilità. Allora, io vorrei che oggi facessimo un discorso molto politico, molto legato a quello che sta succedendo alla politica italiana e che ripartisse, l'avete sentita pronunciare più volte oggi questa parola, che ripartisse dalla sinistra. Io vorrei un mondo, almeno il nostro, in cui ci dividiamo ancora tra destra e sinistra. Prima commentavo le vicende dell'Expo, immaginare che alcuni dei soggetti protagonisti di questa vicenda scandalosa siano nostri alleati è un po' un problema. E prima o poi dovremo tornare ad uno schema in cui noi ci confrontiamo alle elezioni, pensate che roba strana, le elezioni in cui votate voi, con uno schieramento avversario, o anche più di uno, perché Grillo ormai è una realtà. E vorrei che ritrovassimo una definizione del nostro posto nel mondo. Prima ho incontrato il coordinatore di SEL, uno dei coordinatori di SEL di Bologna che era qui in piazza, che mi diceva noi votiamo Tsipras ma guardando Schulz. E noi votiamo Schulz guardando Tsipras, però prima o poi questa cosa la dobbiamo riorganizzare. E allora, quando insisto sulle preferenze è perché vorrei che anche voi insieme a me preferiate votare persone che hanno questo obiettivo nella loro vita per i prossimi mesi. L'Italia si vive di settimane, già tirare fino ai mesi è straordinario. Provare a ricostruire un centrosinistra, una sinistra larga e aperta e umana, come direbbe la Bona Corsi, che vuole governare il Paese però, non una sinistra minoritaria, piccola, in cui siamo tutti uguali, precisi, siamo tutti convinti delle stesse cose, dobbiamo essere capaci di essere plurali, ed è la mia battaglia nel Partito Democratico. Io ormai ho un'influenza perenne, non so, anche oggi non sto tanto bene, ce l'ho sempre un'influenza, ma perché frequento luoghi strani, in cui vige un conformismo che ti toglie l'aria, in cui Andrea Pertice, che è un ottimo costituzionalista in prima fila oggi, che ha scritto la riforma del Senato leggermente diversa da quella di Renzi è un pericoloso sovversivo, dopo facciamo delle foto con lui perché metti che va in Chiapas, no? ce lo ricordiamo, capite, dove tutto diventa sfittico, perché non riusciamo a guardare intorno, a guardare avanti, parliamo di cose che si bruciano nello spazio di un mattino, invece noi dobbiamo essere quelli che in questa campagna elettorale scelgono e preferiscono alcune persone alcune cose e che cosa preferiamo innanzitutto preferiamo una collocazione insisto su questo punto perché ieri in questa piazza molto piena c'era un signore che continua a dire che lui non è né di destra né di sinistra allora quelli che dicono così di solito sono di destra per semplificare per di più per di più non consentono quell'alternanza, quella dialettica che Norberto Bobbio, un altro che se fosse vivo sarebbe un professorone, Norberto Bobbio diceva che è il sale della democrazia l'alternanza tra destra e sinistra. Quindi io insisterei sulla collocazione, non in senso solamente politico, ma le cose che avete sentito oggi sono tutte evidenti, chiarissime, forti, belle ci si appassiona, uno si sorprende, dice ho sentito Ilaria, mi veniva da piangere, che non capisci se perché era commosso o perché erano 30 anni che non sentiva parole altrettanto forti e chiare. Applausi Vorrei quindi delle preferenze, per esempio per essere sicuro che le persone che votiamo in Europa, quando si trovano la risoluzione estrela sui diritti, il corpo, la vita delle donne, sappiano come votare. No, lo dico perché anche nel PD c'è stato qualche disorientamento, peraltro ovviamente tutti quelli che non hanno votato sono ricandidati perché quello strano sono io nel PD. Ah, una precisazione importante, in Europa non c'è la fiducia, state sereni. Si va in un grande partito sociale, in un grande gruppo, si può dialogare. Dicevo, vorrei che preferissimo un'Europa tipo Alexander Langer, io faccio sempre uno spazio Langer nei miei comizi, perché per i più giovani è difficile conoscerlo, Langer è morto tanti anni fa, è saltata una generazione. Per me è significativo che sia proprio passata quella generazione, questi vent'anni. E però dobbiamo ritrovare quell'Europa, quell'Europa dell'ambiente, della pace. Guardate che sembrano parole vuote, ma io ancora sto discutendo per ridurre gli F-35. Sembra di avere di fronte il dottor Stranamore a carico della bomba. Non so se c'è con il cappello da cowboy. L'altro giorno ho sentito a Riva del Garda Carlin Petrini, in un intervento che sto cercando di recuperare perché è fantastico, spiegare ai ministri, ai sottosegretari, che l'Expo magari deve essere un'occasione non solo per finire i padiglioni e fare un'autostrada, ma per cambiare la politica estera dell'Italia, per farla diventare una grande potenza nel cibo nell'alimentazione. Perché Slow Food fa 10.000 orti in Africa? 10.000 orti che vogliono diventare 100.000, un milione no perché ci ricordi 10 milioni di orti di lavoro cioè se, sembrerebbe un'altra cosa però voglio dire perché questi obiettivi ce li ha slow food e non ce li ha la politica poi per forza non si appassiona nessuno ecco io vorrei che preferissimo un'europa così un'europa in cui mandiamo persone che non parlano di ambiente alla fine dei congressi perché c'è bisogno anche di citare l'argomento ma che lo considerino un elemento di cambiamento strutturale, di un cambiamento vero, stiamo bruciando questa parola, il cambiamento ha bisogno di tempo e di progettazione, e anche in questo caso le... c'è una nota tecnica, ma le legislature in Europa durano cinque anni, non cadono i governi, uno può lavorare cinque anni, e possiamo chiedere conto a quelli che verranno eletti, passo dopo passo, cercando di scrivere in questo quinquennio il lavoro che si deve fare, non stare in un posto in cui il governo sta in carica se fa se Berlusconi non si arrabbia se Marina è pronta è anche questo, se Verdini è ancora in auge perché noi viviamo così dice come sta Verdini no perché mi interessa se no si va a votare è così progettare qualcosa di diverso di più solido di più eh, sostanzioso sostanzioso per, per quello che dobbiamo fare per i nostri concittadini e poi vorrei dirlo lo dico a Bologna, lo dico in una città dove abbiamo governato quasi sempre. La politica non si riduce al potere. Guardate, questa è la cosa più importante di tutte. Non si riduce nemmeno solo a vincere, che qui è tutto un vinciamo noi. Cioè, sì, poi per far che cosa è sempre un po', no? Sì. Ma la politica è lavoro culturale, è rappresentanza sociale, è cultura della democrazia. È elezione di persone che sappiamo chi sono, perché storia hanno, è una storia che possiamo condividere, non è retorica, è la cosa che cambia a tutti i livelli, secondo me, della nostra comprensione della realtà. Allora io sono certo che le persone che avete sentito oggi non sono né donne né uomini di potere, sono abbastanza di sinistra, che di sti tempi non guasta, vanno a fare una cosa, alcuni controvoglia, che è fantastico. Cioè, io nella, ultimamente cito spesso Giona, quello della balena. Preciso che la balena non è la balena bianca perché Alfano subito si galvanizza. Giona che, si, che fa il profeta ma lui non vuole, cioè lo devono spingere ad andare a Ninive, che è una città perduta perché, dice la Bibbia, i suoi abitanti non sanno distinguere destra e sinistra. Già un'indicazione politica forte. E quindi questi, questi personaggi che, si, che fanno politica ma che hanno già un lavoro, che hanno già una traiettoria di vita... Che quando ti chiami a fine serata ti dicono sì, ma non vedo più mia figlia, eh, mi hai costretto, non volevo. Cioè, è salutare purché poi lavorino, perché dopo noi siamo della pianura padana, siamo concreti, e vogliamo che realizzino le cose per cui li abbiamo eletti. Però c'è questa idea di una certa distanza dall'occupazione del potere, dal fatto di essere io, sempre io il leader. Calma! Prendiamoci, siamo, dobbiamo essere in tanti, devono essere molti a organizzarsi e qui si parla di tutti gli europei per cambiare gli equilibri che sono determinati da pochissimi non si esce da questo gioco se non ci organizziamo in tantissimi non si esce dal predominio delle multinazionali, dei mercati di questi fantasmi che però sono molto reali se noi non sappiamo fare politica, questa è la verità ed è lì che è mancata la sinistra in questi anni tra terze vie svincoli, rotonde a un certo punto abbiamo preso le rotonde è così che è andata io trovo dei, dei socialisti lombardiani, ce ne sono ancora, che dicono finalmente possiamo fare un po' di socialismo lombardiano, i repubblicani, c'è qualcuno di Ravenna che ancora li vede singoli esemplari come i seminole in riserve. Ci cioè, abbiamo buttato via tutte queste grandi tradizioni della politica per parlare di non si sa bene che cosa. È invece l'occasione per ricominciare a parlare di politica prendendoci il tempo io sono sicuro che alle europee i nostri candidati andranno molto di me, meglio di me alle primarie. Io sono riuscito ad arrivare dopo Cuperlo, che non era facilissimo. Mi sono un po' impegnato. Loro verranno eletti, però dobbiamo sapere che ci vuole pazienza, che ci vuole un lavoro continuo. E poi io vorrei che insieme a me voi preferiste delle persone che sanno l'inglese ma non lo usano in Italia. Mi spiego. Ce ne sono. la più bella di tutti è quella dei matrimoni egualitari che li chiamano civil partnership allora si chiamano matrimoni egualitari se non sei d'accordo non c'è problema Daniele Viotti, Pippo Civati, Lara Bonaccorsi Ellie eh, Schlein e gli altri Renata Briano Paolo Sinigaglia, noi siamo favorevoli ai matrimoni egualitari, punto è questione di scelte, non è che bisogna parlare in inglese e se volete discutiamo fino a sera dell'argomento, ma quella è la posizione che portiamo all'interno del PD e all'interno del Partito Socialista Europeo, dove peraltro sono già quasi tutti d'accordo, perché io vorrei segnalare che noi abbiamo dei ritardi tutti nostri, non è che bisogna andare là e convincerli, noi saremmo in media, cioè i candidati che avete visto oggi sono in media con quelli anche in termini di laicità che ci sono già o che ci saranno in Europa. Poi vorrei che preferiste delle persone che parlano di scuole di conoscenza, che anche questo è un tema solo sindacale, no? si tira fuori quando ci sono i tagli lineari, perché ormai gli insegnanti vivono così e le famiglie e chi si occupa del settore aspettano solo un... i tagli, quando si parla di sforare il 3% non lo si fa mai pensando... Di costruire degli investimenti sulla conoscenza. Quando si parla di investimenti si pensa sempre alla TAV. Peraltro, io sulla TAV in Val di Susa sono contrario. Lo dico perché eravamo preoccupati che arrivassero i NOTAV. Non sono arrivati, ma io sono sempre stato molto scettico, così non mi menate, lo dico se ci sono dei NOTAV nascosti nel tunnel. No. Ecco. Però gli investimenti non sono solo quelli per costruire delle cose che si vedano, in cui ci lavora col cemento, il movimento terra è anche quello di riprogettare la formazione e la cultura in questo paese c'è un bel libro che è appena uscito di Andrea Baiani che è uno scrittore di cui dovete comprarvi tutti i libri farne incetta, leggere anche al contrario contengono dei messaggi anche se letti al contrario Andrea Baiani dice che la scuola non serve a niente e lo dice provocatoriamente perché la scuola non ha un contenuto immediato ma serve invece serve a fare tutto serve a renderci cittadini ed è incredibile che dirlo sembri strano ma noi dobbiamo immaginare un'Europa in cui se non si fidano dei nostri prendiamo dei commissari finlandesi, che loro sono bravi, li importiamo tutti, facciamo un'immigrazione coatta di finlandesi e organizziamo un paese che punti a spendere il 3% per la ricerca e per lo sviluppo di cose nuove, eppure antichissime come il nostro patrimonio, che sappia riconoscere i valori costituzionali fondamentali, ci sono degli articoli nella prima parte della Costituzione che ci ricordano del valore appunto costituzionale del paesaggio, dei beni culturali, di quello che vediamo, della bellezza che sta intorno a noi, che spesso trascuriamo. E poi io vorrei, e finisco su questo, vorrei che, che alle europee preferissimo delle persone che si battono contro le disuguaglianze, ma proprio senza avere paura, perché qui c'è, se dici patrimoniale sviene qualcuno, se dici, no è così, ha detto patrimoniale, sì, qualcosa bisogna inventarsi in futuro, perché se dici reddito minimo dice diciamo, non c'è la copertura, dico se è per quello, sulle coperture, no, c'è anche una certa letteratura ultimamente, ma il problema è capire se vogliamo sollevare chi non ha nulla dare non solo soldi perché si parla solo di soldi ma dare opportunità e servizi alle persone e lo dico a Bologna insomma, che è un po' il tempio di questo modo di pensare se vogliamo risollevare chi parte in condizioni per cui non arriverà mai su questa cosa spieghiamolo senza avere paura di perdere tempo perché anche questo è un punto nodale il merito è facile se vivi io vengo da Monza, una città vicina ad Arcore ma per il resto bellissima no? in cui io ho avuto una bella famiglia che mi ha fatto studiare, a un certo punto ho detto faccio filosofia, in Brianza non l'hanno capita molto, ma mi volevano bene uguale. Però ho potuto fare quello che volevo, a un certo punto mi sono stancato, sono andato a Barcellona, ma quello non è merito, è una fortuna, è un bene che mi è stato è relazionale, è un, è un vantaggio che ho avuto e che non, non restituirò mai, perché è davvero un privilegio. Chi parte da altre condizioni non può essere paragonato, non dico a me, ma come dire a chi invece è più avvantaggiato lo dobbiamo dire, se no la differenza tra destra e sinistra non c'è più e vi do una brutta notizia, non serve più la sinistra perché la destra è già lì, è statica non ha bisogno di invertire quei rapporti non ha bisogno di mettere in discussione il privilegio o le fortune di qualcuno per distribuirla a tutti quanti no, va bene già così allora io vorrei che tornassimo davvero un po' ai fondamentali e l'Europa paradossalmente ci aiuta a farlo, perché sull'Europa si confrontano anche delle culture, delle filosofie politiche un po' più significative delle nostre. Cioè io capisco che sia appassionante discutere della, della nostra quotidianità, lo faccio dalla mattina alla sera, l'ultima dichiarazione, l'ultima presa di posizione, siamo tutti bravissimi. Però vorrei che ci confrontassimo anche sul tema di dove va il mondo, sull'Africa, ne parla appunto Petrini piacerebbe che anche la nostra politica estera intervenisse prima dei disastri, lo facesse spiegandola ai cittadini, facendola vivere anche a noi, che l'Europa potesse entrare quando si parla di diritti, di scuola, di opportunità, di ambiente, che potesse diventare anche un luogo in cui decidiamo se l'Europa è quella cosa di cui parlava prima Ilaria. L'altro giorno una nostra candidata ha chiesto, ma Spinelli? E lei ha risposto, smesso, no, era Altiero Spinelli, che era, però la battuta ci stava. Allora, Quell'Europa era uno spazio unico al mondo di pace e di benessere, siamo proprio sicuri che pace e benessere siano così desueti e che non sia lì che dobbiamo tornare, non siamo, siamo proprio sicuri che quella pace non va estesa nell'area del Mediterraneo, nell'immediato Oriente, magari facendo capire anche che l'Europa ha una propria specificità rispetto a un certo atlantismo un po' facile, non possiamo tornare a parlare di queste cose elli parlava dei paradisi fiscali, ma è mai possibile che ci siano trattamenti, vedete che quando si parla di paradisi fiscali si alza la tempesta, che qui fanno tutti finta di non capire che i soldi sono tutti lì, sono nel nero, nella corruzione, poi spuntano, sono tutti amici tra di loro quelli che fanno l'evasione, la corruzione, il riciclaggio, sono tutti amici. Bene, i paradisi fiscali un po' ci sono anche nell'Unione Europea, Vogliamo mandare delle persone, vogliamo preferire delle persone che vanno lì e stanno cinque anni a battere su questo argomento che non ci deve essere tratta, nessun trattamento di comodo per chi ha delle rendite da spostare da un paese all'altro e che se ci sono delle condizioni invece per i lavoratori vadano rispettate e finisco con una nota su questo io non è che sono contro il decreto Poletti perché Renzi mi è antipatico perché ormai è diventato tutto così no? se dici non mi piace tanto e no, stai rovinando il lavoro vabbè ok, sto a casa, lo guardo in tv su sky no? fra un po' ci daranno una televisione sola perché non bisogna cambiare no? ma il decreto Poletti non va bene noi abbiamo detto per anni che dovevamo diminuire la precarietà abbiamo detto per anni che dovevamo formare di più i lavoratori cambiare il sistema della formazione professionale che in molte regioni è stato un disastro, abbiamo detto seguiamo l'Europa e guardate che su questa cosa ci ha salvato l'Europa perché sulla parte dell'apprendistato e il suo carattere formativo se non ci fosse stato l'impalcatura la struttura europea sarebbe passato un testo peggiore si sono spaventati perché rischiavamo addirittura di essere multati dall'Europa, un capolavoro allora io vorrei che tornassimo ed è per questo che vi chiedo di farlo nel Partito Democratico, con quello sguardo a sinistra, non a destra, che lì sono già tutti guardano a destra, voi che siete in questa piazza guardate verso sinistra, cioè, dividiamoci il lavoro perché altrimenti questo partito si sposta e non è che ce ne andiamo, si sposta. Noi rimaniamo qui con le nostre convinzioni e poi uno di noi farà delle altre cose. Io voglio invece confidare, ed è per questo, e questo è il senso del mio ultimo appello, che si possa all'interno di questo grande partito preferire una parte, consiste non una corrente di persone, tutte quelle persone che avete visto sono libere, da me non hanno ricevuto niente, né mi devono niente, sono solo, io sono l'organizzatore del palco qui, mi spiego, ma è davvero così? Ride Paolo, Della, perché ridi? È vero? Il punto però è capire se queste persone che ci rappresentino lo possano fare, senza far vivere la parte che vive Civati. E scusate il passaggio personale, ma io è un anno che sono in Parlamento, faccio un appello alla nazione. Non è colpa mia, ve lo volevo dire. Cioè la fiducia come la voti, come non la voti. Ho capito, ma sono gli altri che la mettono. Mi spiego, perché non esci, entri? L'altro giorno stava entrando nel PD un pezzo di sel, a me chiedevano di uscire, ci incontravamo alla buvette, non so dove ci incontravamo. Capite che la questione è molto più complicata, infatti io sogno di eleggerli tutti questi che avete visto, anche Elena Gentile che sta in Puglia, tutti e sette, fantastico, con gli altri del PD, con Tsipras, con tutti, poca, pochissima Lega, pochissimo Berlusconi, pochissimo anche Alfano, che a me non è che... Eh, cioè, Grillo se sta un po' bassino è meglio perché se un guaio, secondo me, detto questo, preferisco leggerli io stare a casa e dire a loro come hai votato su quella legge lì su quella direttiva su quella, ecco, su quella risoluzione perché davvero è un po' stressante e per liberarci dallo stress e stare streni così cito anche Matteo Renzi in conclusione stiamo sereni, votiamo delle persone squisite preparate, competenti che non hanno apparati alle spalle che fanno una campagna non contro l'euro ma senza euro che è una evoluzione torneremo al baratto fra un po' ti do un volantino se mi dai una pera una mela, una mela rossa che lo fanno perché ci credono e sono venute qui come tutti voi e vi ringrazio perché pensano che la politica possa essere fatta così ecco, ultimo consiglio un po' meno tv un po' meno social, ve lo dice uno che ha il blog eccetera eccetera, stiamo un po' più a contatto con le persone. Ieri sono andato a fare il porta a porta in un comune in provincia di Monza e erano, le persone non, non si ricordavano più che ci fosse la bici, hanno scambiato per testimoni di Geova, topi d'appartamento, sentivi che le, si chiudevano. Poi ovviamente diceva parlo solo col candidato sindaco, lei è politico, via, cioè io fuori dal pianerottolo. Cioè, capite che così vuol dire che dobbiamo recuperare parecchio spazio. E anche l'idea di aver preso la piazza oggi non è una sfida a nessuno se non al fatto che la politica si fa così, non si fa da dietro una scrivania col telecomando, non si fa, si fa mettendosi in gioco, rischiando le contestazioni, prendendosi anche degli insulti per noi ormai è, è un'abitudine no? c'è un contestatore per ciascuno di noi viene dato in dotazione a volte si presentano in coppia no? e a me recentemente un signore mi ha detto insieme a un suo amico dice non vi voto più, state a rifare la DC e io, dico, io per la verità sono anche uno di quelli e infatti l'amico dice no, lascialo stare, è uno dei meno peggio no? liberandomi dall'aguato allora su questa cosa lavoriamo sul meno peggio lavoriamo con molta umiltà che è parente, e finisco davvero, del coraggio, perché il coraggio non è fare i fenomeni, il coraggio è provare a organizzare tutti insieme delle cose che adesso non ci sono, che bisogna pensare perché potrebbero far star bene non tanto noi, ma quelli che vengono dopo, che giustamente si attendono a qualcosa. Per cui grazie di esserci stati, si scrive, tre preferenze, si croce sul simbolo del PD, insomma, un lavoro convincete tutti e parlatene che è la cosa più bella della politica è poterne parlare tutti assieme grazie di cuore su? per un ripasso generale perché non si sa mai c'è Andrea Pradi che viene da Trento ma in realtà è anche di Bolzano è amici nella Suti Roller parla Ladino, non è vero potete votarlo anche a Bologna ovviamente Ilaria Bonaccorsi che è fantastica, è la versione Dolce di Cuperlo, con le sue citazioni, così prendiamo anche i voti dei Cuperliani presenti in piazza. Vado a Casaccio. Renata Briano è l'assessore ambientalista in Liguria. L'ambiente è un po' ambientalista in Liguria, che non è facilissimo, è un lavoro complicato. Paolo Sinigaglia. Pensate, si occupa di No, ma è te chi te lo fa fare? Tutte le battaglie impossibili fai, difendere il patrimonio, Eli Schlein non ha bisogno di presentazione a Bologna. Ve l'ho detto tutto. Vieni qua, fai un passo avanti. E Daniele Viotti, che è un amico caro, l'ho un po' trascurato fino adesso, per cui è giusto fargli fare un passo avanti. Posso dire che io mi faccio toccare con piacere da Civati, lo dico per tutti quelli che ci stanno non è, ascoltando. Non era preparata, torna subito lì. Marcella, vieni anche tu, basta, festeggiamo e mi dicono che si mangia bene qui intorno. Poco, eh, sobri.